Se vedete questa cosa qui è perché purtroppo mi spuntano i brufoli quando faccio questi tipi di video YouTube Kids è un mondo di cui sappiamo estremamente poco Allora, ora rispondo io Io prima di tutto non mi vergogno di dire di essere uno YouTuber per YouTube Kids Ci sono magari anche persone grandi che mi, mi guardano Però secondo me è una cosa bella Io ho iniziato questo mondo perché se siete comunque adolescenti Dovete tenere presente che questi anni ve li ricorderete molto bene. Noto che molte di queste persone purtroppo commentano queste cose e scommetto, scommetto che deriva da qualcuno, da qualche streamer. Adesso mi spiego meglio. Allora, praticamente, ultimamente, noto più commenti di questo tipo, YouTube Kids è un mondo di cui sappiamo estremamente poco, eccetera. Comunque, commenti di questo tipo che, ovviamente, lasciano il tempo che trovano perché, leggendolo, capite subito che questa è una persona fra i 12, 13, 14, 15, 16 anni circa, e eh? io ve lo dico. Anche perché se poi a questa persona qua che ha scritto questa cosa gli spuntano dei video di Minecraft, vuol dire che lui... Guarda i video di Minecraft, perché sappiamo bene come funzionano questi algoritmi. Quindi, di certo questa persona non ha vent'anni, probabilmente. Io spero non abbia vent'anni. Comunque non ho niente contro questa persona, non ho niente soprattutto contro gli streamer, che adesso vi dico, che fanno um, delle reaction a YouTube Kids. Io su questa cosa... Um, mm, cioè, nel senso, tanto di cappello perché, nel senso, queste persone, questi streamer hanno trovato sicuramente una fetta di mercato, diciamo, nella quale poter entrare e fare... il. Sono composte principalmente da persone che, chiaramente, sono un po' scontente di YouTube Kids, come è oggi. Il che è comprensibile, ovviamente, perché eh, non a tutti, giustamente, possono piacere i contenuti di YouTube Kids. Cioè, è, è chiaro, no? È chiaro. Io però volevo dire che seguo molto Poldo, seguo molto... Uh, chi altro lo fa? Vabbè, non lo so. Raga, quello che fa Poldo è la stessa cosa che fanno i youtuber di YouTube Kids, cioè lo show, l'intrattenimento, quello che cercate voi, insomma. <ride> Ora così almeno i capelli non mi vanno più sui miei occhi Scrivetemi se voi guardereste tipo un mio canale dove parlo di cose Che adesso in realtà non, non so ancora Non ho ancora ben definito di cosa voglio parlare Perché effettivamente io voglio aprire anche altri canali E parlare anche di altro, Perché il gaming a me piace molto Però um, sarebbe proprio bello poter parlare anche di cose un po', un po' più diverse Quindi ditemi se voi seguireste un canale del genere sotto nei commenti Scrivetemi, grazie Il prossimo commento è Fonte, credici fra ok allora ascoltami bene fra allora tu tecnicamente ora mi stai dicendo che il mio video di minecraft è finto oh my god oh mio dio che scoperta eh oh, oh. è proprio incredibile le tue capacità cognitive sono uguali a quelle di einstein allora vi, vi dico anche qua una cosa i miei video di minecraft si sa è chiaro che sono recitati per fare intrattenimento. È come quando ti guardi un film horror, oppure ti guardi una serie tv horror, o un cartone animato horror, animato horror. È chiaro che le cose che si vedono nei cartoni, nei film, nelle cose non sono reali, giusto? Lo sappiamo bene. Non ci chiediamo però inizialmente, ma sarà vero tutto ciò? Sai? Che ovviamente è finto. Allora, perché mi devi rompere le scatole? A me nei commenti, eh? Spiegamelo, perché mi devi rompere le scatole? Eh? eh? Quindi, ho, ho risposto anche a questo. Chiaro? Perché io rispondo. Questo è un mio grande classico. La gente, per un qualche motivo, associa la mia voce a quella di strecato di VGF. Sono molto distante da questi due mondi, cioè io, io voglio che si capisca, io voglio avere, come, come, come si dice, un mio posizionamento, nel senso che devo essere differente rispetto alle altre persone che portano. Quindi, um, se mi dite che assomiglia a strecato, io mi faccio un po' di parole mentali, perché evidentemente significa che quasi il mio lavoro non lo sto facendo bene, perché effettivamente se ricordo strecato allora è male, chiaro? Però, cioè, perché non devo ricordare altri youtuber o altre uh, cose, perché, se, cioè, devo avere una mia identità. È parte del lavoro di uno youtuber, non avere proprio uh, un'identità a sé stante. Se voi pensate, non lo so, a Poldo, avete una chiara idea di chi è Poldo, giusto? Se voi pensate a Lion, avete una chiara idea di chi è Lion, se voi pensate a, a Gianmarco Zagato, che peraltro lo seguo e vorrei anche fare dei video horror tipo lui, cavolo sarebbe bellissimo! Cioè, o tipo con loro sarebbe bellissimo... Ciao Gianmarco, se vedrai mai questo video, non credo me. Eh, tipo con Gianmarco e Pete. Magari in futuro, chi lo sa, nasceranno anche queste collaborazioni dove io magari aprirò un canale horror e farò qualcosa di horror. Comunque, ovviamente, no, non sono stregato. Eh, cioè, punto, punto. Scrivetemi se volete che io faccia anche dei video sulla scuola. Che io sulla scuola ho molto da dire, sapete? Non sull'università, perché, vabbè, l'università è tutto diverso, però sulla scuola, ok? Che ho molte cose da dire. Io non posso guardare gli shorts e farmi venire un attacco attivo per la quantità di colore presente. Eh? Non ho 18. Probabilmente mentre lui scriveva aveva proprio questa cadenza. Lei, signore, se non le piacciono i, i colori accesi, non è un mio problema. Finché a YouTube andranno bene? I colori accesi, io utilizzerò i colori accesi perché in primis piacciono a me i colori accesi cioè dai sono belli non vabbè esageratamente alti anche se i miei sono forse <ride> molto alti ma in primis piacciono a me poi sicuramente piacciono anche alle persone che mi seguono quanto sono belli il giallo, il rosso, l'azzurro messi insieme che fanno la felicità proprio qua su Dunisplay, la saturazione al massimo fidati che non è al massimo se la dovessi mettere al massimo non si vedrebbe più niente quindi la saturazione così secondo me è bella prima di tutto ripeto piace a me punto poi sicuramente, dato che comunque ci sono persone che mi seguono, vedo che comunque piace questo tipo di saturazione, la tengo e non rompete i coglioni. Mamma mia, se vi dà fastidio la, la saturazione scorrete il video del cacchio oppure chiudete i, i, i sminga, cioè capito? Andate su uno youtuber, andate da Poldo, capito se non volete la saturazione al massimo. Che poi è anche da lui, perché siccome fa le reaction a YouTube Kids, sicuramente anche lì ci sarà la saturazione al massimo. Abba bro abbassa i colori, bro abbassa la cresta. Cioè, ma ti credi di essere, scusami. Cioè, perché dovrei ascoltare te che mi dici di abbassare i colori? Ma scusami, eh! Ma allora, favolino mi, mi scrive di nuovo sotto un video di, di, di uno che dice un altro creator che fa sti video per bambini. Che poi, pure questo sembra indignato, no? Ancora. Non si sa perché o per come. Per, perché dovresti essere indignato, ma fatti cazzi, cioè scusatemi per le parole, però fatevi cavo di vostri e non rompete le scatole, no, perché è abbastanza semplice, scorrete se non vi piace, razza di, eh? E quindi ringrazio tantissimo i miei fan invece che mi scrivono cose bellissime come sempre, anzi, io vi incoraggio sotto ai video, soprattutto quelli più lunghi, uh, di scrivere così mi aiutate a crescere. Sotto nei commenti, perché l'algoritmo di YouTube per un qualche motivo funziona così. E quindi più scrivete commenti, più, vabbè, poi non c'entra solo quello, eh, per carità. Uh, però sicuramente se scrivete aiuta. Uh il creator e poi soprattutto aiuto anche dal punto di vista soprattutto mentale, perché è bello um, poter leggere cose dai propri fan o comunque dalle persone che ti guardano, che ti seguono È la cosa più bella che possa esistere sulla faccia della terra è un creator normale, dico, cerca questo, cerca perché è proprio l'affetto da parte della propria community. È la cosa più bella, questo è proprio la cosa più bella e io vi ringrazio tantissimo di questo. Davvero, io no, non potrò mai essere così grato, ma grazie, grazie, grazie, grazie. Vi voglio bene, grazie. Chiudete il video, lasciate like, iscrivetevi, mi raccomando, è importante. Grazie, grazie. Oh my God. <ride> Ti immagini se non stavo registrando niente?